che cosa c'è scritto in questa lettera. Wow, un nuovo incarico! Mi hanno scritto i sindaci di tre cittadine situate in una zona pianeggiante e senza ostacoli, che desiderano collegare le loro città mediante una rete stradale. Per risparmiare sui costi di costruzione vogliono però fare in modo che la lunghezza totale delle strade sia la minore possibile. Se ben capito, il problema può essere schematizzato così. Dati tre punti A, B e C nel piano, bisogna trovare un punto P tale che la somma delle distanze di P da A, da B e da C sia minima. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ma meglio andare a fare due passi per chiarirmi le idee. Ma perché le bolle sono così tonde? Te lo spiega il matemago. Le bolle di sapone sono furbe, sai? Sono sferiche perché cercano di intrappolare più aria che riescano con il minimo sforzo, ossia usando la minore superficie possibile. E invece cosa succede se buco questa lamina qui? Ecco qua un cerchio perfetto, non c'è nulla di più corretto. Se infatti la nostra lamina di sapone il minimo spazio vuole occupare, il buco in mezzo sarà della forma geometrica che, a parità di bordo, più grande dovrà risultare. E lei laggiù che mi sembra distratto che cos'è che la fa diventare matto? Eh niente. È solo che devo risolvere un problema per il lavoro. Chieda alle bolle di sapone, loro trovano sempre la soluzione migliore al lavoro. Uso questo telaio di legno e un filo. Lo leggo al chiodo A, lo faccio passare dentro l'anellino, attorno al chiodo B, di nuovo dentro l'anellino, attorno al chiodo C, dentro l'anellino e ancora attorno ad A. Ora tengo il filo. Se tiro l'estremo libero, dovrei trovare il punto P che sto cercando. Eccolo qui. Wow, che cosa interessante! Il mio punto P forma angoli di 120 gradi con le tre città. Ma come faccio ad essere sicuro che sia proprio così? Dovrei almeno avere un'altra prova. Ma certo! Proviamo con le lamine di sapone, come diceva il matemago. È proprio così. Anche qui si formano tre angoli congruenti. Le lamine saponate si dispongono nella configurazione di minor tensione possibile ed individuano quindi il percorso minimo tra le tre città. A, B e C sono le mie tre città. Consideriamo il triangolo acutangolo ABC. Costruiamo all'esterno di questo triangolo i tre triangoli equilateri di base AB, BC e AC. facciamo le circonferenze circoscritte a ciascuno dei tre triangoli equilateri. Ecco, il punto P che sto cercando è il punto di intersezione delle tre circonferenze. Certo, è proprio così, perché dato che questi quadrilateri sono iscritti in una circonferenza, la somma degli angoli opposti, deve essere di 180 gradi. ma poiché questo angolo misura 60 l'angolo A, P, B deve misurarne 120. Pronto? Signor sindaco, ho trovato come costruire la vostra rete stradale. Venga più presto da me, portando una carta dettagliata della regione. Cosa? Un suo amico vuole fare la stessa cosa per collegare quattro cascine fuori dalla sua città? E lei ha consigliato di rivolgersi a me? Sia tranquillo, nessun problema, so come procedere.